Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it Continua il corso introduttivo ad After Effects Prima di prendere in mano l'interfaccia grafica e capire come è organizzata Però volevo fare un'ultima precisazione, un'ultima un considerazione sui progetti After Effect. Volevo parlare dell'auto save Che è qualcosa di fondamentale, lo abbiamo visto in Premiere Quando fate cose molto complesse salvare il vostro lavoro è importante a volte capita di dimenticare di salvare il proprio lavoro, il computer va in crash e noi perdiamo ore e ore e ore, ore di duro, duro, duro lavoro. Ecco, tutto questo può essere arginato con gli autosave. Ne parliamo tra un istante, prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it, sito dove troverete eh, l'indice degli argomenti di questo corso, trovate anche il corso di montaggio video con Adobe Premiere se volete imparare ad utilizzare Premiere Adobe. Al meglio vi invito, sì, vi fa piacere chiaramente, ad iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial e cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi, cercatemi, mettete un like e lì daremo tutte le novità a mano a mano che ce ne saranno. Oh. Autosave, perché è importante? Perché come si diceva quando si lavora ad un progetto può capitare e capita che il computer vada giù, il software vada giù e tante parolacce via si dicono, eh, diciamo la verità, eh, perché il lavoro magari di ore va perso, dobbiamo ricominciare da capo, siamo in ritardo con la consegna e tante cose che chi fa questo mestiere probabilmente conosce bene. Impostare gli autosave è un modo per arginare quantomeno questo rischio, per limitare questo rischio ricordatevi sempre di salvare meglio ricordarsi che lasciare fare la macchina ma se proprio vi dimenticate ecco l'autosave può essere un ottimo, un ottimo salvagente eh, come abbiamo visto nelle scorse lezioni i template eh, sia i template sia eh, i progetti after effect sono dei semplicissimi banalissimi file eh, che sostanzialmente contengono tutte le informazioni eh, a, cui stiamo, a cui stiamo lavorando. Ecco qui, questo è un file eh, di progetto. L'abbiamo già visto nelle scorse lezioni. Automaticamente, After Effects, vicino a questo file, crea un'altra cartella: la cartella degli auto-save. Vedete la cartella. After Effect, Adobe, After Effect, Autosave. Dentro a questa cartella trovate quelli che sono i salvataggi che After crea in automatico, senza che voi dobbiate preoccuparvene. E questa è una grande comodità, vi dicevo, perché vi permette di limitare il rischio di perdere il lavoro che avete fatto. Come si salvano eh, gli Autosave? Come si settano le impostazioni di Autosave in After Effect? Dobbiamo andare nel pannello modifica, scendere alla voce preferenze e scegliere e cercare la voce eh, salvataggi automatici in italiano, autosave in inglese. Eccolo qui, le impostazioni sono veramente molto molto molto molto semplici, dobbiamo chiaramente attivarlo ma di default dovrebbe già essere attivo, scegliere ogni quanti minuti vogliamo after effect salvi il nostro file, Possiamo ovviamente personalizzare anche la scelta della cartella in cui andare a posizionare gli autosave, se lasciate la, la, la, la voce di default attiva, l'autosave viene creato nella cartella che abbiamo visto prima, la cartella autosave vicino al vostro, file, al vostro file di progetto. E soprattutto dobbiamo scegliere quante versioni di autosave mantenere prima che, che After Effect le sovrascriva. In questo caso After Effect salverà 5 versioni. Del, del mio progetto una ogni 20 minuti la sesta versione andrà a sovrascrivere la prima in altre parole potete tenere questo valore anche un pochettino più alto senza problemi se non sono progetti troppo complessi non peseranno tantissimo il tempo io consiglio sempre di stare sui 5 minuti o anche 3. cercate di eh, bilanciare un po eh, un, diciamo un tempo ragionevole che non vi importuni troppo ma che vi metta però al riparo da eventuali problemi con la macchina diciamo 5 10 minuti è un tempo più che ragionevole quando si lavora in After Effects il valore dei, delle versioni va benissimo 5, potete scegliere di metterne 10, 20, insomma potete anche fare di più a seconda di quelle che sono le risorse della vostra macchina. Cliccate su ok e after effect automaticamente in questo caso ogni 5 minuti si sì, salverà una nuova copia del nostro progetto nella cartella che avete indicato, nella cartella autosave se non avete scelto una cartella preferenziale. È importante farlo per evitare di eh, arrabbiarsi, ve lo dico come consiglio molto, molto, molto sincero. Basta così. Nel prossimo tutorial vedremo l'interfaccia, questa volta veramente, di After Effects, vedremo come funzionano i pannelli, come organizzarli, eccetera, eccetera. www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'indice con gli argomenti di questo corso, oltre al corso di, di, di Adobe Premiere, se volete. Iscrivetevi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi video tutorial. E se vi fa piacere cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi, lì daremo tutte le novità a mano a mano che usciranno. Grazie mille ancora, buon proseguimento al prossimo video tutorial. Ciao!